«Signor giudice, vorrei tanto che un uomo, un uomo solo, mi capisse e desidererei che quell'uomo fosse lei». È una lettera aperta, quindi può sembrare un monologo, teatralmente potrebbe essere un monologo. Si trattava di trovare la voce giusta, che non è una voce artefatta, eh, che non è una voce nostalgica, che non è una voce sentimentale che non è tante cose. Faccio prima di dire cosa non è che cosa è, perché diciamo, scartando tutte le cose poi magari vai a trovare quello che insomma, funziona di più. Non è un lavoro particolarmente difficile, è un lavoro, secondo me, di lasciarsi un po' andare, perché questo testo è come, è come scendere giù. Devi andare in cantina di ciò che non vuoi sentirti dire, <ride> in cantina di ciò che magari non ti fa tanto piacere sapere. Che l'amore sia anche qualcosa di terribile, nero, e angoscioso e che qualcuno desideri la morte di qualcun altro per amore, e questo è quello che ci dice Simenone. Fra l'altro Simenone è presente in ogni riga di questo, di questo romanzo, analizza veramente con minuzia di particolari e minuzia di competenza quasi analitica proprio eh, ciò che succede nella mente di una donna e ciò che succede nella mente di un uomo nell'atto del possedere uno o possedere l'altro. Tutto il reparto della gelosia, ad esempio, tutto ciò che è l'amore sconfinato per qualcosa che ti porterà diciamo, alla distruzione interiore. Quest'uomo ama qualcuna che sicuramente lo distruggerà, si distruggeranno a vicenda. Umile compito del lettore è quello di non far andare via le immagini forti, ma farle affiorare come è, dalla pagina, dalla, dalla scrittura, per fartele rimanere in, te, in testa a te che le senti.